Ma chi c'ha voglia di filmare con questo tempo da Ragazzi, è passato ormai un bel po' di tempo da quando abbiamo costruito il nuovo salto del mulce. Avete visto il video? Eh? Mi raccomando. Guardate il video dov'è che è il video? Qua! Più in qua. Eccolo lì. Però, come potete ben notare, ancora il bonerlog, la struttura, la passerella di legno con la piatta dritta che c'era, che abbiamo distrutto proprio quando abbiamo ricostruito il mulce, perché era marcia da far schifo. Ormai c'erano veramente dentro il legno le larve. Infatti, ragazzi, ecco a voi. Il nuovo bonerlog. We'll Sarebbe troppo bello ragazzi se dovessimo semplicemente già montare il boner con questo legno Ma prima va verniciato, va impregnato, gli dobbiamo mettere su uno strato protettivo perché deve durare nel tempo Quella vernice nera che avevamo messo sulle vecchie rampe, ecco non era semplicemente colore perché ci piaceva fare le rampe nere Ma era una sorta di vernice catramosa che serve proprio a isolare il legno da tutte le intemperie. Però c'è un piccolo problema di questa vernice ragazzi, derivando dal catrame se la tocchi... La camera dentro No, no che perché... <ride> cazzo Infatti per proteggerci Ecco voi ragazzi i RIS Niente ragazzi adesso iniziamo a verniciare le travi tutte le assi Io ve lo dico Anche se fate tanta attenzione Vi sporcherete un sì. botto Uomo avvisato mezzo salvato eh Per tutte le travi e le assi, ragazzi, vediamo tra qualche turno. Eh, non la metti la mano sull'obiettivo? No, no. No, niente, mano totally la mano sull'obiettivo. Sono fuori per te. Ragazzi, dopo un paio di settimane siamo tornati al park per finire quello che abbiamo iniziato. Il meteo è cambiato notevolmente, adesso sembra primavera. Il park ha iniziato a asciugare veramente bene. Ho qua l'ingegnere, operaio specializzato, prego. <ride> Va bene, procediamo? Sì, partiamo da lì, andiamo Niente, ragazzi Mauro è venuto come al solito ad aiutarci nei lavori Siccome è sicuramente più esperto e bravo di noi Ha portato la macchina infernale Noi adesso andremo a tagliare prima i due fianchi Per poi unirli E poi completeremo la struttura mettendo assi, travetti, rinforzi eccetera eccetera Ma ho una domanda, aspetta per iniziare Fondamentale Cosa vuol dire Bonerlog? Eh, la traduzione, no, la traduzione prendiamo, Aspetta, prendiamo, no prendiamo, prendiamo. perché io so cosa vuol dire Bonerlog, ecco qua il significato ha veramente questo significato perché alla fine la struttura che andiamo a costruire è in piedi così, dritta, di legno. Oh, fammi, fammi vedere, scusa. Ah, non lo, non lo so Mauro. Non è che alevati proprio. Lui mi sembra un po' incazzato. Sai cosa puoi fare, Tino, vero? Digglielo <ride> mi fa culo. <ride> allora, i lavori procedono, ragazze. Abbiamo iniziato a montare la struttura di base. Adesso metteremo le lunghe diagonali. Chi, chi fa l'equilibrista? Il pompiere! E PAURA nonne! Ah! Ragazzi, è molto importante mettere sempre nelle strutture, non soltanto il telaio esterno, ma mettere delle diagonali per rendere tutto... Il più stabile, solitamente si cerca di creare triangoli proprio perché sono le strutture più, più statiche. Mio papà è ingegnere lo sa bene. Adesso mettiamo tutte le assi, postiamo la terra e poi finalmente possiamo provarlo. Ma qui che bella bestia, oh. Comunque ti sei accorto, Mauro, che in tutti i lavori del parco non c'è mai l'alboreto? No, oh, io non volevo dirlo, eh, eh. Però, cazzo, raga, è vero. Ma secondo te perché? Perché trova sempre una scusa più del diavolo, chiaro. E di sicuro, però, dopo tutta questa costruzione vi sarete chiesti: Ma cosa cazzo serve il bone? Perché avete costruito una rampa piatta piazza se avete già le rampe curve, raggiate? In realtà, è proprio utile. Per i contest Perché in tante gare È presente Proprio questa struttura Per chi non è magari Del settore Non sa E non capisce Che fare un trick Da una struttura piatta Rispetto a una struttura Che spinge Già un backflip Un semplice backflip Immaginatevi La rampa curva Vi aiuta già a farlo La rampa piatta È proprio Tutta un'altra tecnica Per fare qualsiasi trick Non è detto Che se sapete fare un trick Sulla rampa raggiata Poi lo sapete fare Di conseguenza Dal buon Non lo usiamo tanto spesso Perché ovviamente È più divertente Girare su rampe curve però è veramente molto utile avercelo proprio in previsione dei contest siccome ogni tanto vorrei rifare i trick dal buone siccome poi quelli che ci sono alle gare sono ancora più grossi di questo L'ultima volta che ho fregato perché ho provato io il salto quando abbiamo costruito tutti il mulch nuovo Questa volta Questa volta sono fregato perché no. è la cosa più difficile Esatto Questa volta niente lo Non solo perché se non va bene prendo botte io perché questo pezzo l'ho battuto io Ha già parlato troppo <ride> Pazzo Vado a fare una cosa Ma è in castigo bravo Ragazzi prima della session di solito vi faccio vedere sempre barrette, snack eccetera ma in realtà bevo anche integratori di Foodspring. La cosa figa è che sembra la scienza ma sicuramente l'avrete già visto eh, che esistono contenitori del genere ma per me rimane comunque una enorme novità. Ragazzi integrate. Ma c'è lo sconto. Ah bravo, c'è lo sconto. C'è lo sconto, mi subito il allora. Faraone. 15% Ubito. di sconto, speed tale, check. E ria di là. Oh, ecco, questa è la cosa più pericolosa. Uh. Pedalata sempre in discesa, pedalata in piano. Una e il primo giro, addirittura okay. ne darei quasi due qui. Ah, ok, per essere sicuro che al massimo lo copi. Bravo, quando massimo arrivi. Lo su, quando arrivi, vedo che sono alto. La campana solita che suona nel momento giusto. Eccolo, first test. Ah. Eh, Collata Minchia hai tirata su di bestia eh, Vabbè sono entrato un po' anche lentino Poi l'inrun della connessione che abbiamo fatto è molle Morale da favola Andiamo eh, Però potrei partire da lì sopra eh? Parto da lì sopra così faccio le due curve <ride> Così ho più velocità Ah non funziona così vai io ci provo Vedi devi fare la curva Oh cazzo è stretta la curva E adesso sì che c'ho velocità Sono lento! Sono lento! C'è il raccordo in terra che è sbagliato. Ti fa perdere troppa velocità. Aspetta che adesso lo guardo. Eh, il valicchio e ste oh! è ste... Oh! Eh, il valicchio e uh! è Oh! Cioè, qua sale. Però vedi, du fai due gradini sì, adesso. Sì, è da in scavare. Eh. In realtà, qua c'è da andare sotto un bel pezzo. Esatto, è andato da scavare lì. Sì, sì. Prima il raccordo era decisamente Con la dirt sbagliato C'era veramente tanto gradino Cioè tanto che Quasi quando entravi nel legno Ti si alzava la ruota avanti per il colpo Adesso vediamo Se è un po' più liscio lineare Vabbè adesso ok Adesso assomiglia di più a prima No il raccordo fa veramente la vita eh. Maurella Adesso quando l'ha fatto La bici non ha più fatto sul raccordo tutum Cioè due colpi Adesso è andata su... Costruire i salti In maniera corretta è questo nel senso Già soltanto Una leggerissima differenza Del raccordo in terra a cambiare Da così a così Un salto Perché Pirlo. poi Certe piccolezze un salto così grosso fa proprio la esatto. differenza Come noi ad esempio Adesso arrivavamo corti Perché era proprio l'ingresso che, che ci faceva perdere Tutta la velocità Anzi scordinandoci Anche sul boner dopo Esatto Si può dire che almeno eh, Giriamo da 15. 10 anni 12 anni Che so ne so Da e... un botto Ma qualcosa Almeno l'abbiamo capito Beh Almeno un raccordo anni... Abbiamo imparato a capire Che è sbagliato Esatto c'è poco, poco comoda. Toschi, io le mie piuttosto, dico. <ride> <ride> Andiamo, pissi qua, pissi qua, landing veramente veramente corto. Prima io cosa facevo per fare i trip? Molto spesso apposta arrivavo lungo, adesso, invece, che si entra più veloce? Quest'aria c'è, però se terra in cima. Oh! Eh, triple l'ho fatto solo una volta. Oh! Donna no, no, era incazzato nero eh Sai cosa non l'ho mai fatto dal boner? Eh whip non l'ho mai fatto Però ma voglio farlo oh. ah, Primo eh Non l'ho mai fatto dal boner Va bene Inauguro Il flip oh. <ride> Che cosa non ho mai fatto dal bonus Flips bar Dai subito Senza pensarci due volte Esco tu Ah volevo farne due Nuovo Lo sappiamo tutti e due che cosa manca. Eh, ne ha fatti tutti. Beh eh. fatti. anzi ne hai fatti anche due nuovi. Ne ha fatti due noi. E inaugurare bisogna inaugurare. Dai. Squeeze. Bisogna. È <risos> eh, un po' eh che non lo faccio? Dai cazzo. <suosicolo> Porco zio mi è entrato il piede nei raggi Quando sono atterrato qua Che rischio mortale Comunque qua è molto più peso che farlo ai contest Perché è piccolo, velocissimo Ma maurello l'altro giorno ha flippato il dietro dell'atterraggio Cioè dell'erba sintetica Che è come flippare da un boner più o meno Però è un pochino più incazzato il dietro dell'atterraggio Quindi è un pelino più facile Lui vorrebbe farlo dal boner vero E mi ha chiesto Sai che me ne fai uno dietro anche te sull'erba Così mi dici è uguale, è diverso, di qua di là Fammene vedere uno, prego Uh! Oh non l'ho neanche provato quindi non so neanche come spinge eh. Io tiro, Perché che succede, succede Ah ti dico, se mi chiudevo facevo double flip No sì. sai che cosa? La spinta da boner Però aiuta tanto che la fine, proprio sì, cambia sì. la fine sì, Senti sì. proprio, io ho sentito adesso proprio che ho fatto sì. tu Minchia la fine ho fatto proprio PUM sì. Ma io quello che, che non faccio Che tu fai È che arrivi e fai questo Pamma e scoppi e Invece no Resto basso E Imparare a pompar quello esatto, Perché se pompo quello Se poppo quello Non ho problemi dopo Perché comunque Ho la poppata Ho più aria sono Adesso vi faccio vedere Confrontati un suo vecchio flip di prima E un flip adesso Quanto cavolo va più alto Poppandolo nella maniera corretta No! Ah. Ah. Hai chiuso il culo Eeeh, Eccolo che Bello <ride> Eh Eh c'è differenza, eh? Molto molto sì. bello. Questo era bello, ragazzi. Se lo dice Martino con la nuova permanente. Permane. Permane, permane. Permane. Complimenti. Permani. Quando è che farai il gomartino? Presto, allora prima devo pedare un po' più convinto, tanti anni or sono. C'era la guerra dei 360, e... vinta palesemente da Tino. Allora il problema è che se... albero era delle ingheppate. Eh. Quindi vuol dire che se, perdi, se perdo contro controllo, vuol dire che atterro dentro il boner. Cioè, non <ride> è quello il problema. Allora, prossimamente dovremo vedere la sfida sul boner log. Non so, cioè, caso, delle mozzarelle perché ragazzi loro pedalano. Lui, l'albore, pedalano tutti come dei morti Proprio quando era devono delle fare Comunque, buon veramente Fighissimo, sono particolarmente contento Di aver rifatto flip whip perché Era veramente tanto che non lo facevo siccome L'anno scorso nei contest Non l'ho fatto, ma comunque un salto abbastanza picco, Quindi bisogna fare tutto di fretta Ma è venuto decente, quindi direi che soddisfatti. È eh, come L'altra volta cosa sì, hai, hai detto? A me non mi è non... rimborsato niente a nessuno, quindi non so te <ride> Niente ragazzi Basta, mi sono rotto le palle, adesso... Ciao!